Carina attaccata dai fan di Belen e Cecilia, di me non si può dire niente. Carina Cascella su Instagram si scaglia contro le fan di Cecilia e Belen Rodriguez, la polemica. La polemica tra le sorelle Rodriguez e Carina Cascella sembra aver coinvolto molte più persone del solito. A prendere le parti delle due Argentine adesso arrivano anche le loro fanpage. Quest'ultima, infatti, stando a quanto riportato dalla cascella su Instagram, avrebbero preso di mira l'opinionista che, appurato ciò, non ha tardato a rispondere. Le fanpage citate da Karina continuerebbero a riportare un avvenimento del passato di cui, come spiega la stessa, nessuno ha mai avuto le prove. Insinuazioni queste che, tuttavia, hanno acceso animi della napoletana che, nei commenti prima e con un video dopo, ha risposto per le alle ammiratrici delle sorelle Rodriguez. Carina Cascella si difende su social, a casa mia faccio quello che voglio. Quello che le fan di Cecilia e Belen Rodriguez continuerebbero ad insinuare, secondo Carina, non ha nessun fondamento. Quella è una leggenda di cui non ci sono prove dice la Cascella in una storia su Instagram, aggiungendo poi, anche se fosse, io a casa mia faccio quello che voglio. La notizia del suo ricovero in ospedale a causa di un giochino a luci rosse, dunque, sarebbe una leggenda metropolitana dice la stessa. Nessuna foto, immagine o video sullaccaduto può confermare il contrario spiega poi Karina. Nonostante tutto sia stato riportato da fan page non gestite direttamente dalle Rodriguez. La cascella nelle sue Instagram Stories non risparmia nessuno e, dopo aver chiarito alcuni punti, parla anche di Cecilia. Carina contro Cecilia, lei l'ha fatto di fronte a milioni di telespettatori. Carina Cascella ha specificato che, in privato, chiunque è libero di fare quello che vuole, lei compresa. Su quello che invece Cecilia avrebbe scelto di far vedere al grande fratello Vip, compresa la sua relazione con Ignazio Moser, ognuno è libero di dire la sua. Lei l'ha fatto di fronte a milioni di telespettatori ha detto Carina su Instagram referendosi a Cecilia Rodriguez, di me invece ha aggiunto poi la napoletana non si può dire niente. Cecilia e Belen risponderanno a tono a quanto affermato da Carina o lasceranno gestire la cosa alle loro fanpage. Una polemica questa che, al momento, sembra destinata a non placarsi facilmente.